Nuovamente ben ritrovati, siamo qui con Piero, referente del progetto Anduma e attualmente servizio civilista in ACMOS. Eh, Piero, volevo chiederti un po' che cos'è Anduma e che cos'è che fate. Okay. Eh, beh, Anduma è un progetto che nasce dalla sinergia tra ACMOS, Libera e l'ufficio dei servizi sociali dei minorenni. Quest'ultimo quest organo eh, prende in carico dei giovani ragazzi che hanno commesso dei reati e ci li segnalano pensando che l'esperienza con noi possa far bene loro, alla loro crescita. In particolare noi cerchiamo semplicemente di inserirli in un contesto virtuoso, permettendo loro di esprimersi e di imparare ad ascoltare e mettendosi al servizio dell'altro tramite una serie di attività dove, che li vede o protagonisti oppure fruitori in un certo senso. Ok. Eh, parlando di autonomia, che è stato un po' l'argomento centrale del convegno di oggi, tu hai detto che autonomia è anche un modo per liberarsi di stereotopi e pregiudizi. Ci vuoi commentare un pochino questa frase? Sì, assolutamente. Io credo che Anduma sia un bel modo, di, um, un bel modo per i ragazzi di fare un processo di, verso raggiungimento dell'autonomia, ma credo che questo... Sia possibile anche per gli operatori che lavorano con i ragazzi. E in questo senso credo che eh, avere la possibilità di lavorare con giovani che sì sono inciampa inciampati nel, nel, nello sbaglio del reato, ma che sono qualcosa di molto di più, semplicemente del, sono qualcosa di più rispetto al reato che hanno commesso, eh, stare con loro, vivere con loro eh, un, un parte della loro vita, parte della loro settimana permette proprio di scoprire quella profondità che, che, è al di, che va al di là del, del reato commesso e quindi di provare ad andare al, al, di là, al di là di, uh, di quell'etichetta poi, perché appunto l'etichetta di reo uh, porta con sé una serie di un immaginario di per sé no? e, e noi proviamo a fare il passo successivo, andare oltre, tant'è che uh, una prerogativa del gruppo è proprio quello di non voler conoscere a priori il reato commesso dai, dai ragazzi. Se loro decideranno di raccontarcelo, noi saremo pronti ad ascoltarli, ma non è il presupposto principale da cui partire per relazionarsi con, con il ragazzo. Ringraziamo Piero per la disponibilità e per oggi da Volumbrite è tutto. Grazie.